Ciao ragazze, bentornate in un nuovo video scusate la voce un po' così ma non sono a postissimo sono un po' raffreddata quindi non sarà il massimo e, ehm, e scusate la latitanza ma purtroppo sono stata un pochino impegnata in quest'ultimo periodo tra la fiera e i tornei di Elettra Video spacchettamento della box creativa, come sapete io ho questo abbonamento annuale dei Creativity Box, pensa fuori dalla scatola, sotto nell'info box vi metto tutti i riferimenti, è una box tipo quelle che si ricevono con i cosmetici, quindi tipo la Degusta Box, eccetera eccetera, eh, questa però è una box creativa vuol dire che all'interno troviamo una serie di prodotti per poter creare e variano di mese in mese se vi ricordate il mese scorso adesso da qualche parte vi metto il video eh, ho ricevuto delle cose per creare da Pasqua quindi c'erano delle ovette di polistirolo delle astine di, di legno eccetera eccetera eh, l'uncinetto col cotone vediamo questa, questo mese a cosa è dedicata la Creativity Box io ho pagato l'abbonamento, quindi non, non, non l'ho ricevuta in regalo, eh, me l'ha regalata mio marito, eh, però appunto, abbiamo pagato l'abbonamento, abbiamo sottoscritto un abbonamento di un anno, quindi pagando 150 euro eh, fino a febbraio dell'anno prossimo io la riceverò ogni mese e quindi niente, spacchettiamole insieme poi tutte le info riguardo a come funziona l'abbonamento eccetera eccetera le trovate scritte nel sito www.decreativitybox.com credo, ovunque sotto nell'info box vi metto i riferimenti e, e niente, quindi troverete tutte lì le informazioni di quanto costa anche una singola box di quanto costa farla mensile semestrale o annuale Uh, mi pare che si possa fare anche se è strano comunque apriamo ecco qua la box si presenta in questa maniera io vedo già che c'è dell'imbotitura che mi piace uh, nella sua velina verde spuntano degli aghi quindi <ride> sembra anche questo mese sembra fatta apposta per me vediamo un po' intanto cosa parla la carta allora Vabbè, questa è la solita lettera che mi ringrazia per aver sottoscritto l'abbonamento, vedete? Quindi questa è la prova che io appunto ho pagato l'abbonamento. Poi, vediamo un po'. Qui abbiamo... Ah, un tutorial. Fantastico. Credo che sia rivolta al patchwork. Tra l'altro mi pare che sulla pagina Facebook di aver letto che era... conteneva delle cose per fare il patchwork. Quindi comunque, qui c'è un tutorial. E poi abbiamo il nostro solito foglio con elencate le cose e i prezzi. La box singola costa 14 euro e qualcosa, 14,50 mi pare. e um, Quindi in tutte le box si possono fare le somme di quello che è contenuto, eh, diciamo che solitamente è intorno ai 20 euro. Allora troviamo un metro da sarta, questo è utilissimo perché il mio si è perso e il metro come potete vedere costa 5 euro poi abbiamo una serpentina, una spighetta io questo le uso tantissimo per fare gli omini di zenzero costa 2 euro ed è lunga 150 cm oh fantastico delle stoffine ecco quindi il tutorial di prima si riferiva a cosa poter fare di questi quadretti di stoffa di cotone. Quindi sono un po', vediamo un po', 1 2 naturalmente impilate bene che 3 4 5 6 7 8 devono essere 9 o 10 pezzettini di stoffa il costo di, questi, di queste stoffe eccola qua è di 3 euro a ah, 9 pezzi sono di dimensioni 20 x 20 poi abbiamo queste due buste dentro Credo che siano dei fustellati. C'è questa scatolina. Qua è tagliata. Poi ci sono delle cose piccolissime che non fatto la scorsa, che le subito. Ehm... Vabbè, il, praticamente il blog che ha fornito queste, questi fustellati. Eh, non so se potete vedere aspettate scusate perché sto tenendo il telefono con la mano allora se vedete all'interno c'è questo, questo cartoncino con tutte le cose di carta da decorare dei fustellati vedete ma sinceramente non è che mi entusiasma questa busta e qui ce n'è un'altra e il contenuto è identico aspettate vi faccio vedere, vedete? c'è una scatolina con una targhettina vabbè sinceramente è una cosa che vabbè non è che mi piaccia molto però bene e eccolo qua, vedete è il kit per creare una non è neanche una scatolina è una card ben 1,50 euro sinceramente vabbè, potevano anche non metterla ah vabbè, come dicevamo gli aghi e 2,50 euro una rocca di filo questo torna sempre utile oltretutto rosso che io uso molto 2,50 euro ed è un filo di 100 metri eh, di cotone una spoletta per lavorare a tecchierino sto ridendo tantissimo perché l'altro giorno con simona la mia amica parlavamo sotto il sito della cover che volevamo comprare una spoletta per lavorare il chiacchierino imparare a usare il chiacchierino almeno io imparare lei forse lo sa so già usare e vabbè caso l'ho trovata qua dentro e poi infine ultima cosa vedete poi la box è vuota è l'imbottitura questa qua serve per um, quando fate le copertine le presine questa è molto spessa per fare le copertine, devo dire la verità. Comunque è lo spessore che si mette quando si fa la filtratura, il patchwork, queste cose qua. Um, io la uso un pochino più bassa. E niente, questo era il contenuto della scatola di questo mese. Uh, qui vedete tutte le cose, le ho radunate qua. Intanto che le spostavo. Ehm. Um, mi è piaciuta sì, allora al di là di queste due buste anonime bianche che secondo me potevano anche evitare, potevano mettermi una busta di agli in più sinceramente, spendevano meno, o una spolettina, anche perché la spolettina cosa è costata? Ben 2 euro, quindi se mi mettevano un'altra spoletta ero più contenta, eh, a parte appunto le due buste anonime, Uh, il contenuto di questa scatola a me piace su tutte cose che uso quindi queste le uso, questo lo uso tantissimo le stoffine, eh, pensavo giusto di fare una coperta patchwork quindi le utilizzerò per uh, tra l'altro lo sapete che ho comprato un nuovo righello per fare i quadrati, quelli della um, uh, Filomania, quindi sicuramente li userò per quel tipo di lavoro lì e poi vabbè, mi vi vi mostrerò magari con qualche diretta e niente questo era il contenuto della creativity box vi, vi ehm, annuncio che sulla mia pagina facebook come ho scritto sulla mia pagina facebook ma lo dico anche qua su youtube sto mettendo da parte ciò che non uso, non vi preoccupate le due buste anonime non le metterò dentro perché fanno troppo schifo eh, però sto mettendo da parte eh, delle cosine in modo che eh, quando arriverò a 1000 iscritti faremo un grande giveaway e metterò in paglio una box creativa formata da diverse cose per creare quindi datevi da fare <ride> sottoscrivete al canale e così quando arriveremo a mille o qui su facebook eh, scusate o qui su youtube o su facebook metterò oppure sia su youtube che su, su facebook metterò in paglio una box creativa con le cose con alcuni materiali ovviamente nuovi eh, pagati da me <ride> eh, ve li metterò dentro in questa box come avevamo fatto per l'angolo creativo se chi è stato a Vicenza lo sa abbiamo appunto messo in paglio questa box creativa che è ehm, appunto a disposizione di una delle creative che ha partecipato al raduno con questo vi saluto vi mando un bacione vi voglio bene ciao